Allora, buongiorno da Italia Azzurro 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre. Oggi parliamo di questo aereo che ho alle mie spalle. È una tribanda eh, 10-15-20 della Kushkarak, è stata gettata durante questa ristrutturazione di una palazzina dal terzo piano. A terra quindi dal tetto si è fatto un volo minimo di 15 metri ed è atterrata decisamente male quindi parecchi elementi piegati contorti e ho provveduto al restauro vale la pena dunque l'antenna l'ho vista in vendita su vari siti con prezzo variabile da 950 a 750 euro al momento più le spese di spedizione. Eh, L'antenna rimettendola a posto mi sembra ben fatta l'unica cosa era controllare le trappole e metto sempre il link eh, del video eh, che è l'elemento più delicato, ha rotto quello c'è poi poco da fare. Dico subito che trovare il materiale eh, di ricambi, pezzi sostitutivi è quasi impossibile in Italia è necessario ordinarli in America e quindi bisogna adottare qualche soluzione di ripiego. Dunque, vediamo subito cosa, cosa è stato fatto. ok iniziamo dal boom dunque il boom era piegato in molti punti in alcuni la piega è stato possibile recuperarla eh, si è fatto poi un rinforzo in altri ho dovuto tagliare il tubo infilare all'interno un tubo di rinforzo con diametro idoneo all'interno del tubo originario tubo d'alluminio spessore 2 mm io ho aggiunto poi ho rivettato eh, per sicurezza quasi non necessario il rivetto perché eh, per infilarlo ho dovuto scaldare il tubo per aumentare il diametro queste erano le condizioni dei due spezzoni di tubo che praticamente ho tagliato messe veramente bene ovviamente avendo tagliato ho ridotto la lunghezza del boom e quindi ho aggiunto per circa 15 cm eh, di nuovo tubo, sempre tubo in alluminio spessore 2 diametro esterno eh, 35 che poi non è altro che il diametro interno di questo tubo. Le misure sono tutte in pollici e questo è un bel problema. L'elemento direttore anche questo era piegato ma è stato possibile raddrizzarlo come il, il riflettore là dietro. Entrambi sono stati raddrizzati e rinforzati inserendo all'interno un tubo diametro se non ricordo male 25, sempre spessore 2. Le, trappole, le varie trappole sono stati eh, realizzati tappi in PETG con la stampante 3D. Non è importante la tenuta per l'acqua, Tanto eh, ci sono i fori di scarico condensa nella parte bassa della trappola, servono solo per non far entrare insetti e infatti erano prive di tappi e all'interno le trappole erano praticamente del, degli alveari. Ok. Per aumentare la rigidità, rigidità della struttura, eh, visto che questo è un posto da noi che nevica nevica tanto. Solitamente, qualche anno che facilecca ho aggiunto questo elemento in alluminio sempre a viteria in, in inox con due tiranti in pet G che non è altro che il filo dei decespugliatori diametro 3 mm e mezzo ha un'ottima resistenza a vari campi a un ampio campo di temperatura e resiste ai raggi ultravioletti quindi non ha problemi lasciati al sole eh, io lo trovo molto pratico lo uso sempre per i lavori quando devo realizzare un tirante o un elemento isolante ho sostituito tutte le parti finali eh, del, dei, degli elementi della, della Yagi utilizzando del materiale commerciale il problema è che si trova sempre materiale anodizzato e non è conduttivo. Quindi bisogna passarlo un attimo con una spazzola per togliere la, la, eh, la protezione che applicano, che più che altro ha una funzione estetica. Realizzati anche i tappi di chiusura. E niente, non resta che provarla. A vederla così sembra un bel grobiglio di cavi in conclusione vale la pena restaurarla? Allora eh, il materiale che ho utilizzato grosso modo sono stato sotto i 100 euro eh, diciamo di sì soprattutto perché ho anche migliorato la, la, la robustezza strutturale dell'antenna dell con i vari tiranti che ho aggiunto nel, eh, per i vari elementi della gara io direi di sì quindi 73 e buoni DX. Da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre. È il quasi che mi frega.